Bene, in questo filmato vediamo come costruire un gioco eh, impostando alcuni elementi chiave della programmazione in Construct 2 Iniziamo col presentare un gioco specifico che molti ragazzi hanno già visto da noi durante il periodo estivo Allora, dunque, il gioco si chiama si chiama Breakout uh, un vecchio gioco dell'Atari e uh, adesso uh, inizieremo a crearlo ecco dovete uh, praticamente fare file poi cliccate su new e in seguito andate a cercare qui uh, praticamente va bene tutti ma io consiglio di solito di prendere uh, hd landscape 1080p project che secondo me è il migliore Okay, in pratica scelta. noi stiamo andando a creare un nuovo progetto Il nuovo progetto si presenta così Abbiamo sempre una barra di sinistra che ci mostra le proprietà di ciò che stiamo evidenziando E abbiamo un elenco degli oggetti che andiamo di volta in volta a inserire all'interno del, del nostro progetto uh, Tengo precisare tra l'altro che per uh, vedere meglio meglio andare su view e andare a mettere qui vicino project bar Così si ha eh, la lista completa eh, di tutti gli oggetti che abbiamo ecco, lo mettiamo qui vicino Qui compariranno i layout vari del gioco e gli script Allora bene, qui possiamo iniziare Abbiamo però una distesa bianca Che è nella scheda che si chiama layout1 Sì Uh, poi allora, col, clicchiamo col tasto destro e andiamo su a fare inserire object poi qui dobbiamo andare a cercare sprite che di solito è su e ci clicchiamo sopra cliccando all'interno di layout 1 dopo aver selezionato sprite si apre una finestra in cui vediamo un quadrato pronto da colorare che abbiamo diversi modi per colorare possiamo sia colorarlo o disegnare a mano, eh, sia inserire dei rettangoli, delle forme rettangolari colorate sia colorarlo in modo omogeneo con il secchiello ecco questo è il pennello, la matita, questi servono per disegnare, questa è la linea dritta questo è il quadrato, questo è il secchiello o meglio, quello lì sarebbe il rettangolo comunque: quadrato rettangolo, sì, sì che comunque si porta fuori di colore uniforme il secchiello che colora uniformemente tutto lo spazio selezionato. E poi abbiamo la cartella invece che ci permette eventualmente di inserire immagini prese da file esterni. Inoltre, qui abbiamo anche alcuni strumenti avanzati come, che però eh, saranno, ci serviranno più tardi, come ad esempio l'origine. E I punti chiave dell'immagine Che servono per esempio se vuoi, se vuoi far sparare qualcosa Devi mettere il punto Devi mettere quell'oggetto che spara nel, nel, In un punto dell'immagine preciso E perciò serve proprio questo Poi c'è anche un'altra cosa molto utile Che sono i poligoni di collisione eh, Ovvero Il modo in cui reagisce l'oggetto Quando colpisce qualcosa o con sì, un con... riferimento che servono per stabilire sì. come deve reagire l'oggetto. Ma adesso noi faremo una cosa comunque molto più semplice. Sì. Andremo quindi sulla cartella, e voi, avrete, voi dovrete trovare nella cartella in cui avete scaricato um, quest, al, al, al, de, praticamente queste immagini. dovete cercare paddle blu o paddle red potete scegliere una di queste due allora, io per questo tutorial la paddle red ed eccoci qua perciò la mettiamo qua come vedete è molto piccola perciò io consiglio di ingrandirla leggermente evitando però di di renderla sfocata Ok, direi che così va bene ingrandire o ridurre gli elementi all'interno di un gioco può essere importante per rendere il gioco più o meno facile da giocare sì. quindi non è una cosa secondaria stabilire le dimensioni giuste la se avessimo bisogno di stabilire delle dimensioni precise le vediamo sempre indicate sì. nel riquadro Qui? delle proprietà quando eh, abbiamo selezionato l'oggetto allora, poi la seconda cosa che volevo dire stavo per dire la prima poi dopo però eh, dobbiamo dire dobbiamo precisare questo ecco è che adesso bisogna fare un'altra cosa la pallina Andiamo, facciamo di nuovo insieme un nuovo con tasto destro e andiamo a fare un altro sprite, uh, sempre cartella. E scegliamo la pallina. Io, per questo, io sceglierò quella grigia, ma potete scegliere anche quella blu. Se volete, ora vedete è molto piccola, perciò dovete ingrandirla usando questo. Punto ancora una puntino. volta andiamo a ingrandire trascinando cioè facciamo le cose a okay. occhio se volessimo avere una dimensione precisa potremmo sì, in questo se caso vogliamo... modificare i numeri nella barra di sinistra infatti se vogliamo rendere precisa adesso io la voglio fare bene con le proporzioni giuste facciamo 53, 53 e così come vedete viene perfettamente circolare uh, adesso continuiamo mettendo lo sfondo uh, quindi tasto destro Inserire Object e andiamo a trovare Tiled Background. Questo farà in modo di trovarci un background uniforme su um, dietro. Ok, come vedete, però, adesso è su per metterlo giù. Tasto destro, Z order, Send to Bottom of the Layer. Questo è l'equivalente di ciò che probabilmente siete già abituati a fare con PowerPoint o con altri programmi simili eh, quando modificate l'ordine degli oggetti e dite porta in primo piano o porta in secondo piano Ok, adesso per renderlo uniforme bisogna eh, metterlo più o meno sulle righe tratteggiate lungo le righe tratteggiate perché quella lì è l'unica parte di tutto il layout che verrà vista dallo, uh, da, da, da quello che gioca la parte bianca qui attorno alle uh, rietratteggiate non verrà vista se non usiamo invece dei bievi avanzati che però spiegheremo in altri tutorial bene, allora adesso cosa ci manca? i blocchettini allora facciamo tasto destro e tramite sprite sempre uh, scegliendo la cartella andiamo a cercare un blocco che ci piace ecco io consiglio di usare quelli rettangolari cioè quelli non classici, quelli glossi con il riflesso uh, sono presenti anche altri tipi di altri cubi uh, rombi, si sì. pentagoni uh, se volete sbizzarrirvi, ma io consiglio ovviamente di usare il rettangolo se si vuole comunque rimanere sulla sul gioco tradizionale Non si vuole modificarlo troppo Allora andiamo quindi A scegliere Un colore che ci piace E adesso lo facciamo diventare Direi che si sì, Così va bene Son, Deve essere abbastanza proporzionato alla, Al Al peddle Ok ci siamo Abbiamo quindi questa parte qua e tra poco vedremo quali proprietà dobbiamo dare a questi sprite e come dobbiamo organizzarli sullo schermo, ma lo faremo nella seconda parte del video.